Ciao a tutti, eccoci, ciao a tutti, buonasera a tutti, benvenuti, benvenuti sia a chi sta seguendo da Instagram e sia a chi sta, a chi sta seguendo da Facebook, aspettiamo un momento c'è mio figlio che mi sta facendo il servizio tecnico come sempre ehm, benvenuti a tutti salutate così, io so che ci siete eh. ciao a tutti, ciao Lucia da Instagram, ciao Cristina come state? ciao Anna Maria, benvenuta Ciao Laura, ciao a tutti, io guardo un po' di qua un po' di là, ciao Ale, vedi che ci ritroviamo su un altro canale, ci sono alcuni membri della community di Sollab che seguono, siamo abituati a vederci sempre su, su Facebook, e benvenuti a tutti, ciao Leila, Simona, Francesca, ciao! ciao lucia ciao pina ciao allora sono felice di, eh, di portare questo tema stasera ehm, iniziamo subito hm? mentre le persone piano piano si aggiungono ehm, ciao cinzia franco ciao a tutti ciao paola ehm, inizio a già raccontarvi qualcosa, sapete questo è un tema, è uno dei tanti temi che mi sono cari, c'è per chi l'ha letto, eh, probabilmente sapete che all'interno del mio libro sulle fiabe, ciao Ludovica, benvenuta, ehm, all'interno di Cenerentola non era una sfigata, ehm, c'è un capitolo intero. Dedicato alla uh, fiaba di Peter Pan e al mito di Narciso. Però stasera ho deciso di dare una. Ciao Sergio, benvenuto. Di dare eh, eh, spingere un po' di più eh, perché sento che questo è un tema che ci riguarda tutti. Infatti, stasera, ciao Denise, benvenuta. Eh, stasera vi invito mentre ascoltate un po quello che cerco di raccontarvi perché per me è davvero un racconto una condivisione ehm, di pensare non solo esclusivamente alle relazioni d'amore e quindi a relazione tra partner ma di pensare a tutte le tipologie di relazioni perché io mi riferirò a, um, non solo alla, alla relazione appunto tra compagni di vita ma anche alle relazioni di amicizia o anche alle relazioni all'interno di sistemi più grandi all'interno dei sistemi familiari ma anche di gruppi più grandi di appartenenza questo discorso dell'amore e della dipendenza affettiva è, eh, un po trasversale mi piace pensarlo così anche perché è difficile che noi gestiamo l'affettività in un modo con il nostro compagno la nostra compagna in un altro nelle amicizie mm? e poi stasera lo vedrete e sarete voi stessi a personalizzare quello che io provo a portarvi qui mm? rispetto alle mie competenze ciao Davide, Giam Giamil e maria grazia ciao um, chiariamo prima di tutto la, la semantica cioè i significati di cosa stiamo parlando uh, stiamo parlando d'amore di affetto e mh, preciso una cosa stasera quando uso la parola amore mi ehm, riferirò a una relazione tra adulti mh? E quindi tra persone adulte vuol dire eh, grandi che sono cresciute in qualche modo questo non significa che una madre non prova amore per il suo bambino ok quindi non vuol dire che non c'è quel non c'è affetto anzi certo che c'è ma è un tipo d'amore diverso quindi quello che voglio descrivere con voi stasera è l'amore quello degli adulti ok cioè tutti quelli che si stanno unendo e, mh, che succede che mentre l'amore tra adulti ha delle caratteristiche che stasera vedremo l'amore di un genitore per un bambino è un amore ehm, a senso unico pensa da una mamma che ha un bambino di sei mesi o anche meno o anche più eh, deve avere una disponibilità 24 h quasi no per per suo figlio e non riceverà nulla in cambio per quella disponibilità perché l'oggetto di questo amore non è autonomo e quindi non può ok dare restituire e um, a volte nelle relazioni tra adulti noi attiviamo o pretendiamo senza esserne consapevoli pretendiamo di attivare di ottenere la stessa modalità d'amore e stasera vedremo come a volte lo facciamo anche se abbiamo 40 anni e siamo autonomi totalmente e ehm, forse siamo autonomi dal punto di vista materiale a volte ma l'autonomia affettiva è qualcosa che si costruisce nel tempo e maturando ed evolvendo l'autonomia affettiva non significa che tu nel momento in cui sei autonomo affettivamente non hai più bisogno degli altri anzi noi siamo esseri sociali significa riuscire a gestire le relazioni in modo sano e stasera cercherò di raccontarvi il mio punto di vista su questo ok eh, stasera cerchiamo di capire Cosa succede quando scambiamo l'amore, quello degli adulti, con una relazione di dipendenza, che è quello dove sono coinvolti i bambini con la B maiuscola, quindi il bambino che ci abita? E scopriremo quanto questa modalità di entrare dentro l'amore solo con il nostro bambino interiore è rovinoso. E, eh, e perché non funziona questa cosa perché ci fa soffrire ok ciao a tutti ciao patrizia roberta e maria giuseppina ciao um, diciamo così facciamo l'introduzione le, le basi mm? noi abbiamo perché vi ho già parlato di bambino adesso no allora precisiamo una cosa sapete a me piace spiegare le cose in modo molto semplice um, la, il nostro modo di approcciarci alla realtà, a quello che ci succede è, ehm, diciamo così, abbiamo tre modi per fare questo, tre modalità, tre parti di noi che si attivano. Ciao Rita, benvenuta. Ehm, il primo, la prima modalità con cui ci approcciamo alla realtà, che poi è proprio la prima anche a livello di origine, è quella del bambino. Cosa fa il bambino? il bambino intanto non è autonomo è dipendente da un adulto questo stato pensate non solo al bambino quello di tre anni pensate anche che questa parte di noi bambina resta eh, in qualche modo immutata nel tempo anche quando noi diventiamo alti e ci cresce la barba o comunque diventiamo adulti hm? quindi che succede che eh, nel momento in cui siamo eh, attiviamo la parte del bambino eh, ci sentiamo incapaci di essere autonomi hm? e quindi l'emozione di base è la paura la paura di non farcela la paura di essere inadeguati ehm, il senso di insicurezza la paura di stare soli la paura di essere abbandonati e eh, la nostra parte bambina è quella che sentendosi insicura non sto dicendo che questo è male poi lo dirò il problema è quando noi usiamo una sola di queste modalità e stasera lo capiremo però quando c'è attiva tanto la nostra parte bambina noi abbiamo bisogno di protezione di rassicurazione di conforto e se non abbiamo le altre parti di noi Ben funzionanti e attive e rischiamo di andare a cercare questa protezione, questa rassicurazione e questo conforto solo all'esterno. Mm? Eh, se il bambino è preminente nel nostro modo di dare e ricevere amore agli altri, lo faremo in un modo disfunzionale se lo facciamo da adulti, perché un bambino che fa a livello affettivo. Il bambino fa di tutto per avere affetto non mette confini perché non li sa mettere allora manipola supplica fa un po lo zerbino nelle relazioni cioè sono disposto a tutto pur di avere la tua approvazione appunto chiede l'approvazione chiede qualcuno che gli dica ma io ti vado bene mm? dammi la conferma che ti vado bene e in qualche modo eh, se il bambino agisce in modo sano se è guarito se di base è un bambino che è stato rassicurato o perché lo è stato dai suoi genitori in origine o perché in qualche modo è guarito da certe ferite beh diventa un bambino che resta la sede della nostra energia più pulita quindi questo bambino non combina solo i guai nelle relazioni ma in realtà è la sede del nostro intuito della creatività davvero è una fonte di ehm, eh, di grande energia buona per noi nessuna ripeto nessuna delle parti che citerò stasera è da demonizzare il problema è quando noi usiamo in modo esclusivo, ripeto, andiamo verso gli altri solo con questa parte. Il bambino quindi è qualcuno che chiede quando siamo nella modalità della richiesta, infatti, chi non sa chiedere non sa attivare il suo bambino interiore, e anche quello è un problema, ok? Eh, poi c'è un'altra modalità che è quella dell'adulto. L'adulto è. Eh, per definizione, al contrario del bambino, è autonomo, è indipendente, sa stare da solo, sa stare sulle sue gambe, sa osservare quello che succede, raccoglie informazioni sulla realtà, usa la razionalità in qualche modo. Quando si avvicina agli altri non chiede l'approvazione degli altri. Quando attiviamo l'adulto noi non andiamo dagli altri a chiedergli se gli andiamo bene oppure no siamo in grado di dire sì quando è sì e no quando è no siamo in contatto con la realtà abbiamo la potenza delle persone che sanno cavarsela da sole ok e mh, sapete spesso quando un bambino una persona grande ma che dentro attiva molto il bambino ferito perché si sente abbandonato, incontra un adulto, probabilmente dirà: Questa persona è egoista e si fa solo i fatti suoi. Ma è il punto di vista di un bambino però. E di solito l'adulto cerca gli altri adulti, cioè vuole relazioni alla pari, scappa quando vede e incontra qualcuno che fa. O attiva soprattutto il bambino non lo fa apposta ce ne accorgiamo è un intuito che abbiamo non vuole relazioni dove deve dare e basta non esiste l'adulto fa do ut des hm? che preso in esclusiva è tremendo se io so fare solo questo se io sto solo lì dove posso prendere però è vero che se questa modalità non la sappiamo usare in certe situazioni, siamo nei guai dal punto di vista relazionale e non solo. Quindi l'adulto prende, l'adulto si sceglie le persone che lo fanno stare bene, non resta in situazioni che lo fanno stare male. Mm? Guardate quanto è importante attivare questa parte di noi. Come la parte del bambino in modo sano non esclusivo non esclusivo significa non rigido e infine l'ultima parte chi è un po esperto di analisi transazionale conosce già queste cose chi in lo sa perché ne parliamo continuamente la terza parte di noi è la parte del genitore che è qualcuno che ha superato eh, la fase dell'adulto è in grado di attivare l'adulto ma è così in qualche modo pieno di vita sicuro di sé di quello che lui è eh, da riuscire a permettersi di prendersi cura degli altri cioè significa che se tu hai imparato a essere davvero adulto rispetto a quello che abbiamo detto prima solo, se tu sei autonomo, sei in grado di cavartela da solo, non sei continuamente in preda alla paura di essere abbandonato, non hai bisogno di qualcuno che continuamente ti rassicuri, allora puoi attivare questa parte della genitorialità che non vuol dire fare figli, capiamoci bene, è una modalità di amare quella del genitore, il bambino quando nell'amore nella relazione chiede l'adulto prende il genitore dona è capace quando attiviamo la nostra parte genitore il genitore è capace di donare in modo incondizionato mentre l'adulto ama solo quelli che lo fanno stare bene la parte del genitore ci permette di amare anche le persone con le quali non condividiamo forse alcune cose, ma in qualche modo è un amore, mi permetto di dire, allargato, ehm, totalizzante per tutte le parti dell'altro e per tutta l'umanità, perché no, in prospettiva ovviamente è una cosa da conquistare è un po il donare gratuitamente eh, la generatività di cui noi abbiamo bisogno per sentirci vivi eh, non è qualcosa che fanno solo i santi o le persone illuminate è qualcosa di cui abbiamo bisogno tutti mh? bene chi è meglio di questi tre secondo voi nessuno è meglio nel senso che eh, il problema sta che li dobbiamo imparare a gestire tutti e tre e imparare ad usare in modo sano perché capite spesso noi vogliamo fare i genitori e amare gratuitamente ma in realtà siamo dei bambini che stanno facendo da zerbino a qualcuno dando troppo sperando di ottenere in cambio amore quindi spesso facciamo confusione da questo punto di vista. Siamo un po' chiamati a fare questo percorso dal bambino, dalla dipendenza, all'autonomia dell'adulto, fino ad arrivare all'amore dedito, gratuito del genitore. Non è un cammino rettilineo. Io dico sempre che i percorsi che facciamo interiormente sono fatti come un po', la forma è quella del tornado della, della, del, del mago di Oz, è qualcosa che fa un movimento circolare che scende verso il basso, più volte ripassiamo negli stessi punti, rifacciamo le stesse esperienze perché evidentemente non abbiamo capito bene, abbiamo bisogno di comprendere meglio. Fatto sta che questa è la strada dalla dipendenza all'autonomia, all'amore di dedizione e quindi quello più alto. Mm? Quindi andiamo sul pratico: noi iniziamo a chiederci: ma tu che relazione c'hai con gli altri? In che tipo di relazione incappi di solito? Ora, qua siamo tutti adulti, credo, no? E quindi avremmo fatto le nostre esperienze in qualche modo quindi che tipo di relazione hai l'aspirare già mille esatto il nostro la nostra crescita interiore è fatta così altrimenti incominciamo a dire eh, ma perché mi succedono sempre le stesse cose oppure ci diciamo ma perché sono tornata indietro invece no eh, c'è un livello maggiore di profondità ehm, sapete e questo penso che lo sapete già noi possiamo avere con gli altri solo la stessa relazione che abbiamo con noi stessi lo so sembra molto strano questo perché molti affermano di amare molto più gli altri che loro stessi ma scambiano l'amore per un'altra roba che amore non è Vi faccio un esempio quando tendiamo ad avere tanto senso di colpa, a stare al mondo non prendendoci la responsabilità ma sentendoci in colpa, tenderemo spesso a dare la colpa agli altri e a farli sentire in colpa. Quando ci sentiamo inadeguati, incapaci, spesso diremo che gli altri non ci danno abbastanza o non hanno fatto abbastanza per noi. E... Quando ci disprezziamo è facile che disprezzeremo gli altri. Allora, come si risolve questa cosa qui? Va intanto lavorando su noi stessi. Eh, però andiamo un po' più... Ok, dobbiamo fare un lavoro su di noi, ma intanto guardiamole queste relazioni, vediamo cosa succede e quando una relazione è disfunzionale. Lavorare su noi stessi non serve non solo a migliorare noi e a non proiettare e buttare i nostri problemi sugli altri, ma anche ad aprire gli occhi a vedere chi abbiamo vicino, mm? ok? Chi sono gli altri che ho intorno? Eh, Fabio Titta, quando tendi sempre a giustificare gli altri... Vuol dire che giustifichi anche te. Dipende con che tonalità lo fai. Vabbè, detto queste domande falle su sola. <ride> Siete venuti qui a fare le domande. Ora ci penso a questa cosa. Grazie di questa domanda. Ehm, che succede quando siamo immersi in una relazione disfunzionale? Di solito due sono le situazioni che più spesso io incontro nel mio lavoro e che sono capitate anche a me, ok? cioè o siamo immersi in una situazione, in una fusione simbiotica con l'altro ed è una, um, una situazione che ci fa stare male perché abbiamo paura di perdere l'altro. Oppure abbiamo superato la fase simbiotica, quindi non siamo più nella fase di fusione, stiamo cercando di distaccarci perché, eh, per esempio, l'altro ci controlla, che quando c'è la simbiosi purtroppo c'è la dimensione del controllo, ma non ci riusciamo. Oppure noi ci rendiamo conto che l'altro ci ferisce, ma non lo riusciamo a lasciare e siamo male lo stesso, ok? Se viviamo una relazione in, di questo tipo, vuol dire che in questa relazione non ci sono gli adulti, manca la parte adulta. O ci sono due bambini, o c'è un bambino e un genitore. Interiore, intendo, rispetto alle parti che vi ho nominato all'inizio della live. Bene, che cos'è la simbiosi o... Che cos'è la dipendenza affettiva? Cerco di darvi una definizione partendo dall'etimologia della parola simbiosi. Chi mi conosce sa che amo molto andare alla radice delle parole, oltre che alla radice delle cose. E, simbiosi viene da bio, che vuol dire vivere con, mh? E, e quindi vivere insieme, ok? E... Eh, è una situazione in cui, vedete, guardate, sto facendo così con le mani in modo naturale, è una situazione in cui non c'è un confine. La relazione simbiotica per eccellenza è la relazione madre-bambino ed è una roba fisiologica, quindi non diamo subito un'accezione negativa. Cioè la simbiosi è un tipo di contatto tra due esseri viventi separati che sono uniti senza confini in cui la sopravvivenza dell'uno è fondamentale per la sopravvivenza dell'altro e in qualche modo grazie a questo legame senza confini la vita prosegue. Pensate quanto è importante, mh? ovviamente ogni cosa a suo tempo, quindi um, è necessario, per esempio, non so se conoscete quanto è ehm, in qualche modo perfetto, preciso, delicato e, mi viene da dire, miracoloso il meccanismo dell'allattamento. Che avviene proprio perché c'è una simbiosi, perché tra madre e bambino c'è una sorta di adattamento tra la richiesta e la montata lattea. Per cui è come se il neonato chiede, a seconda di come esercita la suzione, probabilmente qui ci sarà qualche esperto, molto più esperto di me rispetto a questo tema, però per farvi capire, è a seconda della, del tipo di suzione del neonato che c'è, che viene prodotto più o meno latte dalla mamma, allora... Uh, in qualche modo questo è un esempio di come funziona la simbiosi. Non te lo devo nemmeno chiedere, perché siamo una cosa sola. Certo, c'è una dipendenza, mm, ok? E questa dipendenza è ancora più evidente quando voi provate a separare due elementi di, vitali che sono in simbiosi tra loro. Potete separare una madre da un bambino, da un neonato, gli effetti sono catastrofici se si fa questo. Certo, tutto si può fare, ma c'è tempo e tempo per fare questo. Mm? Um, è ovvio che per un neonato la simbiosi con la madre è fondamentale, però poi nel tempo è anche fondamentale che ci sia lentamente una separazione. Com'è fondamentale che... Il feto esca dalla pancia della madre con il parto scaduti nove mesi se un bambino resta nella pancia della mamma oltre i nove mesi le cose si mettono male per entrambi quindi in una relazione d'amore bisogna essere uniti ma bisogna anche sapersi lasciare e poi vi dirò in che senso perché la, la prima separazione che avviene quando nasciamo non è una separazione di qualcuno che ci abbandona, la nascita non è un abbandono, però un po' lo è, è un inizio di presa di distanza, mh? è una separazione vera e propria. Noi funzioniamo così a livello affettivo, mh? ce lo insegna la fisiologia come funzioniamo e ovviamente... Il rapporto simbiotico va bene tra mamma e neonato, ma a volte, e qui viene il problema, noi ripetiamo delle modalità molto simili proprio quando siamo adulti, cioè a 40, a 50, a 60, non importa. E, per, essere, per avere una relazione sana con l'altro, per stare bene affettivamente, per soddisfare i nostri bisogni, Relazionali. noi abbiamo bisogno di individualità e di unione abbiamo due bisogni fondamentali quello di appartenere, di sentirci tutt'uno con qualcuno e con qualcosa è per questo che cerchiamo gli altri e cerchiamo di costruire relazioni stabili con gli altri ma abbiamo anche un forte bisogno di separazione e di individualità di sentirci unici, perché lo siamo unici, di sentirci diversi, perché lo siamo diversi. Ed è una danza rispettare questi due bisogni. E, mh, appartenere e differenziarsi sono due facce della stessa medaglia. E tutti abbiamo, a meno che non abbiamo ancora tre anni, però diciamo che dall'età della pubertà in poi. L'età della pubertà esplode il bisogno di individualità e di separazione dalla famiglia e di appartenenza. Eh, Ale, sì. Ciao Alessandra Casolaro. Sì, questa re diretta resta registrata Cristina, quindi la puoi vedere anche nei prossimi giorni. E, mh, questa cosa vale, il fatto di avere bisogno di appartenenza e di individualità vale in tutti gli ambiti. Cioè una buona domanda che potete farvi è ma io quanto sento la possibilità di essere diverso da e quanto sento che posso appartenere? O quanto mi sento distante, troppo distante? Cioè non posso proprio appartenere in certe relazioni, in certi sistemi, nella società e quanto sento invece di dover appartenere e di non poter dire che la penso diversamente? Questo può succedere nella coppia, nel lavoro, in un sistema relazionale più grande, in, una, in un movimento, qualunque sia il luogo a cui voi stiate pensando, eh, tenete conto che se non vengono rispettati questo, questi due bisogni e non sono in equilibrio, prima o poi qualcosa si romperà e si romperà dentro di voi, soprattutto. Um, di solito quando, quando il desiderio di appartenenza, il bisogno di appartenenza vince su quello di individualità e quindi c'è una simbiosi, c'è un'intensa... Um, eh, interdipendenza, c'è una grande intesa tra i partner, tra le persone dello stesso gruppo. Sapete un po', pensate agli adolescenti, che si vestono tutti uguali, portano le scarpe tutte della stessa marca, ok? L'abbiamo fatto tutti. Mm? Bene, a volte ci sono segnali più sottili nelle relazioni tra adulti, in cui davvero l'appartenenza è necessaria obbligatoria e non è possibile esprimere una diversità, che vuol dire anche che non è possibile cambiare. Cioè, se un rapporto è simbiotico, c'è una promessa nel rapporto simbiotico che non accetta di passare alla possibilità di dare l'autonomia ai membri, e cioè la promessa è io starò sempre qui così come sono adesso c'è la promessa di non cambiare mai questa è una grandissima bugia perché il cambiamento è una costante della vita e quindi una costante mi dispiace pure delle relazioni e quindi in qualche modo tu ti stai trasformando adesso mentre io ti sto parlando, le tue cellule si stanno trasformando. Come puoi pretendere di non cambiare? Non puoi promettere a nessuno che non cambierai mai. Puoi dire all'altro che lo aggiornerai sui tuoi cambiamenti e che forse proverete a cambiare insieme. Ma sapete, in una relazione dove si è una cosa sola, significa che non c'è spazio. Quando io sto così attaccato oppure immerso totalmente in un sistema relazionale molto rigido dove tutti dobbiamo fare la stessa cosa, tutti la dobbiamo pensare nello stesso modo, beh, sarà davvero difficile che ci si possa trasformare perché non c'è lo spazio per farlo, perché l'altro ha occupato anche tutto il mio spazio interiore. Hm? E noi non siamo fatti per questo. Quando c'è fusione non c'è mai posto per due persone, c'è sempre posto per una, anche nei sistemi più allargati. Pensate ai luoghi di lavoro dove c'è un datore di lavoro che pretende eh, quasi un atteggiamento di fede da parte dei propri collaboratori. Quando, è, quando non, non è possibile esprimere la propria individualità, non è possibile cambiare. E questo non è naturale, noi non siamo fatti per questo, ok? E, di solito altra caratteristica poi in queste situazioni simbiotiche quando c'è dipendenza è eh, il controllo, cioè in qualche modo per paura che l'altro esca fuori, eh, Sergio delle Foglie è proprio così, come una gabbia, per paura che l'altro esca fuori. Da, questa, da questo luogo che mi dà sicurezza perché l'illusione della relazione di dipendenza è che tu sei al sicuro ma è una bugia tu non sei al sicuro se la sicurezza non te la sei dare nessuno non te la sei dare tu non te la può dare nessuno ehm... oh grazie Roberta di quello che aspetta che stavo andando con il dito a, ad aprire il tuo commento il confine è qualcosa di sano energeticamente, certo, non è un limite, sì, lo possiamo espandere, sì, dove finisco io inizi tu e deve avere consapevolezza di dove finisco io inizi tu, eh sì. Eh ma questa, sai Roberta, è molto, è, è molto evoluto quello che dici, eh, ok? Eh sì, è molto evoluto quello che dici grazie. Ehm, ecco, Alessia, grazie di questa cosa che, che condividi mio marito si era già sposato con la madre ok, ora ne parliamo mm? mi dispiace di questa cosa che condividi però sento anche che sei molto consapevole mm -mm. no, Roberta non ti preoccupa tanto quando scriviamo sui social scappa il pollice ehm, quando è che c'è una dipendenza? quando il rapporto di coppia, di amicizia, quando la relazione eh, copre i tuoi bisogni, il tuo bisogno di individualità e, ehm, e ci incatena praticamente all'altro. Non abbiamo più possibilità di cambiare e di muoverci. Come si esce da questa cosa? Chi l'ha sperimentato, ecco Alessia, condiviso succede che a un certo punto uno dei due attiva l'adulto perché a un certo punto l'adulto parte ragazzi è difficile che noi riusciamo a mantenerci in uno stato o di genitori o di bambini tanto tanto a lungo perché questa roba fa stare male il problema è che se uno dei due solo si sveglia chiederà all'altro più spazio e dirà all'altro non posso prendermi cura di te 24h perché sei grande e io voglio fare anche altro la mia vita non sei solo tu sei anche tu sei l'amore della mia vita ma c'è anche altro per me ma capite che per un bambino se io attivo solo la mia parte bambina interiore questa roba è un abbandono che l'altro mi dice, non mi posso occupare solo di te, ok? E che succede? Succede che all'interno di una relazione così, eh, Barbara, tesoro, mm, ascolta fino in fondo, vediamo se c'è qualcosa che ti può essere utile, mm. Che poi alla fine parlerò un po' di questa cosa delle relazioni tossiche e mi dispiace di quello che condividi. Mm. Ehm, diciamo che eh, quando si, si instaura questo movimento di indipendenza da parte di uno dei due membri, di solito succede questo, eh, si iniziano ad alternare momenti di grande vicinanza, momenti di proprio di odio, di rancore, no? Cioè si passa dall'amore, dalla vicinanza all'odio. Vi è mai capitato o l'avete mai visto negli altri? Mm? Allora, che succede? Perché il bambino, quando non ottiene quello che vuole, fa i capricci? Mm? E perché veramente in alcune situazioni funzioniamo come funzioniamo quando siamo dipendenti da una sostanza? Tant'è, lo dico sempre in inglese, dipendenza affettiva, si dice la addiction. Addiction è lo stesso termine che si usa per le dipendenze. Tossicodipendenza, dipendenza dall'amore di qualcuno. Allora, ecco che se tu sei tossicodipendente, la sostanza ce l'hai sempre a disposizione, ce la devi avere sempre a disposizione, se no stai male. Ma quando ti viene tolta... Le crisi di astinenza rendono le persone molto aggressive eh? e molto rancorose. Mi hai promesso di darmi tutto e non mi dai più tutto, ok? E' um, è come se all'improvviso la persona che ti generava benessere, che sembrava essere in qualche modo la garanzia della tua sopravvivenza, finalmente ho trovato chi mi capisce, chi mi fa sentire protetto, protetta, sicuro, perché questa cosa guarda di dipendenti affettivi non sono solo donne, sfatiamo questo mito, come i narcisisti non sono solo maschi, mm? ci, ci caschiamo tutti, ok? Beh, ehm, l'altro non mi dà più quello che mi ha promesso e io mi arrabbio, ma la rabbia è solo, io dico sempre il coperchio del dolore, cioè è un urlo che nasconde un bambino terrorizzato e ferito, quindi vi prego, questo ci tengo tanto, non sto giudicando chi fa questo, però l'ho fatto anch'io e conosco tante persone che hanno un'intelligenza emotiva, incredibile quindi succede eh, però possiamo diventare consapevoli e imparare a fare diversamente ok quindi il, il, mio, il mio invito stasera è quello di pensare che si può cambiare è eh, questa cosa perché questa cosa che sto descrivendo è tremenda ok eh, di solito eh, incontriamo la persona sbagliata, a, a volte le persone mi dicono «Ma perché incontriamo sempre, incontro sempre la persona sbagliata che poi a un certo punto mi abbandona?» E io rispondo sempre «Perché forse c'è ancora dentro di te un bambino che è così ferito, così dolorante che cerca fuori qualcuno che possa fare quello che non ha fatto sua madre» prima qualcuno diceva mio marito ha sposato la madre ma perché forse chiede ancora a lei di riparare qualcosa e sapete io divento cinica in questo discorso chi viene in consulenza da me lo sa e dico sempre le carezze che non ti ha dato a madre non te le darà nessuno mai più quelle sono perse per sempre Prima elabori questo lutto e meglio è. Quelle carezze sono perse, questo non significa che tu devi restare senza. Carezze significa attenzione, cura, comprensione emotiva, non significa solo essere accarezzati, ok? Significa presenza e nessuno di noi ha avuto genitori perfetti, nessuno. Il tuo dolore è il tuo dolore e quindi... Eh, la cosa importante è che non permettiamo a quel dolore originario di manipolare la nostra vita fino a continuare a chiedere nelle relazioni qualcosa che le relazioni non ci possono dare. Ci possono dare tantissimo, ma riparare le ferite vecchie lo fa la terapia, lo fa la consulenza, lo fa la trasformazione interiore, ma non la relazione d'amore tal quale. Hm? Questo è quello che ho vissuto io e che io penso. E, mh, non riesco a leggervi tutti. Io intanto vado avanti e poi riprendo qualche commento, ok? Che vedo che state scrivendo. Se entri nella relazione, tu o, o chi per te, se, se entriamo nella relazione solo con il bambino, cioè quando facciamo fatica ad attivare l'adulto, quindi di questo stiamo parlando, Um, che cosa facciamo? Di solito vogliamo la presenza dell'altro 24 ore su 24, uh, è un po' la modalità del controllo, di ti scrivo dopo 30 secondi perché non mi hai risposto al messaggio. Mm. Al di là del, della fatica che, a livello di relazione che comporta una cosa così, io penso sempre a quanto è doloroso perché è davvero doloroso, perché davvero stiamo lì emotivamente come un bambino che pensa che non sopravviverà, perché un bambino pensa che se la mamma non c'è non sopravviverà, perché è vero questo, ok? E c'è una parte di noi che emotivamente sta lì, ecco perché funzioniamo in questo modo. Mh? E ehm, che facciamo quando siamo solo il bambino e quindi quando siamo in una dipendenza? Che anche se l'altro ti massacra, ti ferisce, ti distrugge la vita, tu resti là, non lo riesci a lasciare. Perché non riesci ad attivare l'adulto, cosa che si può imparare a fare. Mm? Eh, lasci eh, che il pensiero dell'altro, il tempo dedicato all'altro, le cose che fai con l'altro diventano totalizzanti. Quindi tu trascuri totalmente il tuo spazio interno ed esterno, tu non esisti più, esiste solo l'altro e eh, inizi a pensare che non lo puoi lasciare, non la puoi lasciare perché solo lui, lei ti può amare, questa è una bugia per un bambino vale che un bambino pensa e crede fermamente di essere amato solo dalla mamma o dal papà ma per gli adulti non è così se attiviamo la parte adulta non è un ripiego attivare la parte adulta, non è un ripiego abbracciarci da soli, è una necessità fisiologica. Non è che è sfortunato chi deve imparare a prendersi cura di sé da solo, no. Noi siamo schiavi dell'ideale dell'amore romantico, dove qualcuno viene e ti salva. Se non ti sei salvato da solo... Vivrai relazioni sempre insoddisfacenti e salvarsi da soli è una cosa bella, che fa bene e ci rende creature capaci di amare e di essere amati davvero, di incontrare l'altro e non di trovare una succursale che possa riempire i miei bisogni mancanti, ok? Ciao a tutti quelli che stanno arrivando, Patrizia e Katia, ciao! Ok, facciamo una. Sono le mamma mia. Sono già tre quarti d'ora che siamo qui. Siete stanchi? Siete stanchi? Fatemi vedere un attimo che avete scritto, Marianna. Tesoro, sono rancorosa e arrabbiata. Eh, bisogna capire perché. Mm? E Cristina dice: Sono rimasta con mia madre a vivere senza farmi una vita mia. Mm, mm, mm, mm, mm. Ok. Cristina, non, ti prego, non ti dire che la colpa è tua, è la responsabilità. E forse stasera fatti delle domande, riportati delle domande stasera perché potresti capire che ci sono delle cose che puoi fare, eh? ok? Facciamo una planata perché voi sapete che, ve l'ho già detto nel mio libro, ce n'era era una sfigata, c'è un capitolo. Dedicato proprio alla dipendenza affettiva, dove racconto un po' la questione di Ego e Narciso e di Peter Pan. Se volete approfondire, andate a vedere sul libro, ma vi dico qualcosa perché può essere utile per comprendere che succede e come funzioniamo. Eh, sapete, Narciso era eh, un eterno adolescente. La madre l'aveva. Uh, in qualche modo si voleva garantire l'eterna giovinezza del figlio l'eterna pubertà non voleva che il figlio crescesse occhio mamme non desiderate questo non fate questo con i vostri figli maschi non lo facciamo perché li rendiamo dei narcisi bene Narciso aveva però era condannato a restare giovane bellissimo seduttivo ma a non potersi guardare in volto non potersi guardare in volto significa non potersi conoscere significa non poter amare perché se tu non sai chi sei vai dagli altri a portare quello che non sai gli porti la tua ombra invece che la tua luce ecco dall'altra parte era una ninfa che era stata condannata ora non vi dico perché sono le punizioni quelle mitologiche tra dei che si arrabbiano tra loro tra divinità a non poter dire parole sue, ma solo a ripetere le parole degli altri. Bene, Eco e Narciso finiscono entrambi male. Eco si innamora di, Nar di Narciso, Narciso fugge. Narciso fugge dall'amore e dalle relazioni profonde in generale, ed Eco, eh, vergognandosi e disperata d'amore per Narciso, si lascia consumare dimentica di se stessa, ascoltate bene, relazioni di dipendenza, e eh, in qualche modo sparisce e di lei appunto resta solo l'eco. Um, entrambi hanno un problema, entrambi non incontrano l'altro nella relazione, perché uno è rimasto preadolescente, l'altra non sa chi è, non ha la parte adulta, quindi uno è tutto chiuso su se stesso, l'altra è tutta alterità. Eh Katia, un narcisista ha la dipendenza, stasera vi dico tutto perché sono, ho cercato di dare degli spot su tutte le caratteristiche del narcisista. No, sembra, ma non è... no, posso dire di no. Non, non ha dipendenza affettiva, dipende da un sacco di cose, ma non dall'amore degli altri, ma dall'approvazione e dal plauso, ok? E, la guarigione per eco è iniziare a prendersi cura di sé. Per Narciso la maggior parte delle, delle teorie cliniche, perché parliamo di una patologia... Um, dice che non c'è cura per il narciso, sappiatelo questo, hm? nel senso che eh, è difficile perché narciso ha paura di guardarsi e non è vero che ama se stesso, ve lo dico raccontandomi facendo una volata hm? sulla figura di Peter Pan. Uh, noi conosciamo il Peter Pan Disney, no? allegro, carino, simpatico, condottiero, guerriero, che salva Wendy. Il Peter Pan del romanzo originale è un Peter Pan molto diverso, è un ragazzino problematico, sociopatico, che in qualche modo è, è un irresponsabile, si allontana da chi gli mostra affetto, e um, nel romanzo uh, originale, nella storia originale, um, più volte Peter dimentica il nome dei suoi compagni e mette la vita degli altri bambini a rischio per raggiungere il risultato, cioè per raggiungere quello che lui vuole. Ora... Um, la storia, non vi sto a raccontare tutta la storia di Peter Pan, nel libro la racconto, però vi dico che James Matthew Berry, che è l'autore di Peter Pan, E l'Isola che non c'è, ha vissuto un vero e proprio abbandono da parte della madre, non abbandono che la madre l'ha mollato, ma il fratello maggiore è improvvisamente venuto a mancare e lui l'ha sostituito e in qualche modo ha cercato di curare, io credo per tutta la vita, il lutto della madre. Queste sono cose che succedono nella vita di molte persone. Credo che Peter Pan sia uscito da questa storia della vita dello scrittore. Comunque Peter è l'emblema dell'infantilismo di chi non si vuole prendere le responsabilità della vita adulta, di chi vuole restare sempre giovane, sempre bambino. Di chi fa il bambino? Vedete, c'è un bambino quando c'è un Peter in una relazione. Anche se il Peter è alto e c'ha la barba o c'ha i capelli lunghi e porta i tacchi, è sempre un Peter, è sempre un bambino. E, è molto eccitante avere a che fare con un Peter Pan. Se avete conosciuto narcisisti sapete questo. Sono molto seduttivi, sono giocosi, hanno un'energia vitale incredibile, hanno un'intelligenza cognitiva pazzesca. Purtroppo sono emotivamente stupidi cioè incapaci di comprendere le proprie emozioni e quelle degli altri. Narciso non si può specchiare. E sono dei grandi manipolatori, sono divertenti, ma non per sempre, non a lungo, perché in qualche modo rifiutano tutta quella componente della vita che ha a che fare con le responsabilità. E come faccio a riconoscere se qualcuno è un Peter Pan? ho Cercato di darvi delle, delle indicazioni, hm? questo non è, ovviamente il mio, non, la mia non è una pretesa di darvi il decalogo hm? perché poi il narcisismo è una condizione ehm, molto complessa, a volte difficile anche da riconoscere, però, sapete cosa mi interessa stasera molto, che usciate da quest'ora insieme con un pizzico di consapevolezza in più a me la consapevolezza mi ha salvato la vita poi dopo la consapevolezza viene il lavoro perché se io sono consapevole e non faccio niente sto peggio quindi mi auguro che se prendete consapevolezza di qualcosa poi prendiate pure la decisione di fare qualcosa di farvi aiutare hm? però di fare qualcosa Ehm non mi piace il modo in cui a volte viene demonizzato questo tema del narcisismo. Cioè nel senso che vedo spesso che, soprattutto sui social, questa è una tematica che viene molto utilizzata per fare like, io dico. No, se parli dei narcisisti è sicuro perché siamo pieni. Siamo pure pieni di essere disfunzionali dal punto di vista relazionale però. Però da un'altra parte io ho vissuto da vicino una relazione faticosa da questo punto di vista e quindi so cosa succede succede che se ne esce abusati emotivamente e a volte non solo succede che si viene segnati profondamente da questo tipo di abuso emotivo allora riconoscerlo e sapere che roba è ti può salvare la vita affettiva, emotiva e pure del corpo mm? eh, di solito il narcisista appare come una persona efficace una persona che fa 5.000 cose, che è in gamba è circondato da tantissime persone, una persona che funziona ma in realtà eh, tutto quello che fa, credetemi, tutto ha un solo fine, cioè che è quello di fuggire il dolore, la solitudine la sofferenza, sapete che dentro ogni narcisista c'è un bambino ferito che se vede quanto è grande il suo dolore teme di morire per quanto ha paura di questo, ecco perché non si può specchiare occhio, sotto c'è una ferita che vuol dire non giudicare ma nemmeno giustificare, capisco perché lo fai però non te lo permetto più di farlo, ok? Ehm... Um. Tutto quello che di solito il narcisista fa è finalizzato a ottenere ammirazione, eh, fama, far sì che la sua vita sia memorabile. E, è una persona in grado di coinvolgere tantissimo emotivamente gli altri, un trascinatore di folle e di masse, hm? eh, capace di attrarre e di vendere. Sono persone, sono imprenditori abili, abili. Hm? E, e creano veramente dei sistemi di appartenenza, ehm, ma il coinvolgimento delle persone non è mai finalizzato alla crescita degli altri, al benessere degli altri, è tutto molto accentrato sulla protezione della propria figura, del proprio nome e del proprio benessere. Ehm, il tornaconto è per Peter, non è per i bambini che lo aiutano, tant'è che li mette a rischio. Eh, anche se apparentemente il narcisista ha tanti amici, sembra amico di tutti, nutre in realtà un profondo disprezzo per gli altri. E eh, Perché questo? Per quello che vi ho detto prima. Il narcisista sembra molto sicuro di sé, ma si sente profondamente inadeguato e quindi proietta sugli altri questa inadeguatezza. Non riesce ad accettare la preziosità e l'unicità del talento altrui. Eh, dico una cosa tremenda, ma è così. Le relazioni sono luoghi per il narcisista dove poter dire... E manifestare il suo potere e lo so è difficile comprendere questo però stiamo parlando di una patologia è come se io dicessi che non accetto che un depresso non si riesce ad alzare dal letto e dico no non è possibile che non ti riesci ad alzare dal letto è uguale quando qualcuno è invischiato in una relazione con un narcisista e tu gli dici, guarda che ti sta usando per dimostrare che lui ti sovrasta e può avere potere su di te. Ha bisogno di questo, di succhiare questa roba per stare bene. E l'altro ti dice, no, non è possibile. Mm? E, di solito il narcisista non ha un'etica, ma come i bambini non hanno un'etica? I bambini hanno l'etica? No. No. Manipolano, fanno di tutto per ottenere quello che vogliono, non mentono, ingannano da tutti i punti di vista: affettivo, economico, legale, etico. Mm. E mm, tiene accanto a sé solo coloro che gli dicono che c'è ragione, non accetta le critiche ma non come a volte alcune persone non accettano le critiche, no no, c'è cioè proprio chi la pensa diversamente viene fatto velocemente fuori, chi riconosce che c'è un inganno viene fatto velocemente fuori e ehm, in qualche modo allontana anche chi riesce a ottenere troppo successo perché deve primeggiare, hm? Sì, è una patologia Laura Nicoli, sì, è una patologia, chiamiamo le cose per nome, ok? E infine, più banalmente, il narcisista parla sempre e solo di sé, sempre e solo di sé per apparire il meglio, si autocelebra ehm, ed è disposto a scendere in campo, a giocare, solo quando è sicuro di vincere. Tutte le partite che lui sa, che dove può rischiare di perdere, dirà che sono perdite di tempo e le svaluterà. E perché la cosa più importante è mostrarsi vincente sempre. Quindi, questo è quello che c'è. Se lo conosci lo eviti, diceva uno spot di un po' di tempo fa, se lo conosci non ti uccide. Beh, mm. non l'apprezza ma se la ruba facendola passare per propria. Esatto, Lucia Polimena, non il ti riferisci immagino al talento altrui. E, bene, io voglio finire con qualcosa di buono, perché allora non mi piace incattivirvi. Mm. Vorrei che non uscisse da questa cosa stasera in cattiviti. perché questo è anche quello che succede in una relazione con persone tossiche, cioè l'altro si prende la nostra rabbia e ci si nutre invece no, noi abbiamo il dovere di onorare la vita e impariamo come funzionano le relazioni sane per questo come ultimo step. Uh, ho intitolato questa live con te e senza di te perché alla base di una relazione sana c'è gestire la distanza ok? no Silvia Cipolloni non è compatibile e anche se c'è il fallimento loro rovesciano la frittata e dicono che non è stata colpa loro <ride> quindi se, li se hai conosciuto qualche narcisista vedi che è così uh, Concentriamoci sulle relazioni sane, gestire la vicinanza e la distanza. L'intimità funziona così e funziona così come in una danza che eh, passa da una dimensione all'altra, cioè da tienimi stretto come la mamma e il bambino. E quindi c'è la vicinanza, la dipendenza, ci sono momenti in cui qua abbiamo bisogno di sentirci tenuti stretti da qualcuno. E poi ci sono momenti in cui diciamo all'altro, mettimi giù, ho bisogno di esplorare, ho bisogno di uno spazio per me. E nelle relazioni sane c'è sia tienimi stretto che mettimi giù. E poi c'è cioè, lasciami in pace, cioè fammi stare solo perché poi io tornerò e ti chiederò oppure tu verrai da me e mi dirai tienimi stretto. Chiediti come vivi la distanza nella relazione, chiediti se sai vivere nello stesso modo queste tre dimensioni che poi sono la dimensione del neonato, dell'adolescente e dell'adulto se ci pensate. E... Se abbiamo integrato il nostro bambino, il nostro genitore, il nostro adulto, funzioniamo in questo modo. E voi direte, qualcuno sta dicendo, è tosta, è tosta, lo so, lo so, è tosta per tutti, sapete? Non è che perché io sto qua, allora per me è più facile, però vi garantisco che si può fare, si può essere felici nelle relazioni, sì, si può essere, pure se sei stato ferito, sai se sei stato ferito, sei, più, sei pronto a più consapevolezza degli altri, chi ha passato il dolore ma davvero l'ha attraversato è pronto per cambiare. E ehm, quando sappiamo stare abbastanza distanti, smettiamo di idealizzare l'altro, di aspettarci che l'altro sia perfetto per noi, perché un bambino vuole un genitore perfetto, un adulto vuole... Una persona l'accetta incondizionatamente, ma non accetta tutto, se l'altro rispetta la sua individualità, appartenenza e individualità. Ti puoi chiedere in questo momento la le relazioni in cui ti trovi, cosa ti stanno dando e cosa ti stanno togliendo. dal narcisismo non si guarisce. Questo è un mio parere. Poi ci saranno terapeuti che vi dicono che si guarisce. Secondo me no, ok? Secondo me no, perché è proprio difficile in un processo terapeutico con una persona che fa questa roba. Mm? Oppure io non sono capace, non ho gli strumenti e credo che, che sia troppo difficile. Poi tutto può succedere, tutti possono migliorare. E, mh, cosa ti sta dando e cosa ti sta togliendo? La relazione, le relazioni in cui ti trovi. Fai lo screen delle tue relazioni in questo momento, non avere paura, non avere paura di dire mettimi giù, non avere paura di dire lasciami in pace perché ne va del tuo benessere e della tua serenità. Barbara, la voglia di vivere, esatto, quella non deve mancare mai, ok? Esatto Maria Giuseppina, dobbiamo imparare a fuire come il fiume tra i sassi. Ok, vi ho bombardati, spero, spero nel bene. Mm. Um, vi faccio tre inviti e poi vi leggo una cosa presa da un libro prezioso che vi consiglierò di leggere, ok? La Fritz, lo capisco molto bene. Io lo capisco molto bene. Quello che non mi sta dando nulla briciola e mi toglie tutta l'energia. Io te lo riformulo: non ti stai permettendo di vivere una relazione di reciprocità e ti stai facendo togliere l'energia. Non è per darti la colpa che te lo dico così. È per farti sentire che tu hai il potere, tutti noi abbiamo il potere di dire no. Perché se state qua e state scrivendo su Facebook che avete un lavoro, una casa, dei figli, da qualche parte un adulto ce l'avete. Bisogna solo risvegliarlo. Vi faccio tre inviti, di cui, di cui di due sono contentissima perché finalmente sono cose dal vivo dove posso vedere le persone in presenza. Allora, Il primo invito, e quello è il, il, il primo in ordine di grandezza, è che vi invito a ad entrare nella community Solab. Qui ci sono tante persone che stanno nella community. Che cos'è Sollab? È una community che ho fondato un anno fa, siamo in 120 nella community, anzi forse di più, adesso è 126, non me lo ricordo più, ed è una piattaforma online dove ho raccolto, pensate, più di 160 video, tra cui live come questa, dove parlo e racconto um, di tutte le tematiche di crescita interiore che potete immaginare attraverso le fiabe ma anche attraverso gli strumenti classici della consulenza che è l'approccio che mi appartiene e quindi è un cammino che facciamo insieme. In questi ultimi 11 giorni abbiamo praticato la morning routine insieme, è un gruppo per imparare, per crescere, per stare bene insieme, diventare consapevoli e soprattutto cambiare, migliorare. Poi vi invito domenica prossima, 22 maggio, io sono con maiellando a passo San Leonardo quindi questo vale per gli abruzzesi, o se qualcuno è vicino e vuole venire bene, accetto l'Abruzzo, una regione bellissima. Con maiellando, appunto, questa associazione che si occupa di escursioni, e non solo nelle montagne abruzzesi, e faremo una passeggiata di tre ore. Eh, insieme al racconto introspettivo, lavoro su di sé con la fiaba del mago di Oz, parleremo della magia di credere in se stessi. Ecco adesso vi stanno postando il link. E infine vi invito a una cosa um, che è molto... Um, a cui tengo tantissimo, che è una giornata intera il 18 giugno, sempre qui in Abruzzo dedicata completamente a un lavoro molto profondo sul bambino interiore perché se non curi il tuo bambino interiore se non comprendi qual è la ferita che c'è lì è difficile che potrai vivere relazioni sane lo so bene e quindi per questo insieme a nemo che è l'associazione culturale di cui sono presidente insieme alle installazioni di Nemo faremo un viaggio interiore anche attraverso l'arte che facilita certe prese di consapevolezza un certo tipo di lavoro e lo faremo insieme appunto dedicando una giornata intera a questo e ehm, infine vi leggo un, una pagina del libro di Flavia Dragani Vendicatevi Fiorendo se l'avete già letto rileggetevelo, soprattutto se state soffrendo ancora per alcune cose. E vi leggo questo, è qualcosa che a me ha guarito tanto leggere quel libro e lo consiglio sempre a chi si sente intrappolato in una dipendenza e sta scambiando l'amore per altre cose. L'amore non è Hollywood e io aggiungo e non è nemmeno l'isola che non c'è. L'amore è qualcuno che c'è. L'amore è qualcuno che fa sacrifici per te, che esprime il suo profondo sentimento in modo concreto. L'amore è protezione, affetto, sicurezza, e io ho aggiunto, non è bugie, tradimenti e inganni, occhio. L'amore è molto spesso umile e nascosto, nei piccoli gesti e nelle piccole attenzioni, quella presenza silenziosa costante eppure viva, profonda e solida come roccia. L'amore si impegna. L'amore lavora, l'amore è orgoglioso di te, ti sostiene e sostiene i tuoi cari. E io ho aggiunto, non ti invidia. L'amore butta la spazzatura, paga le bollette e dà i passaggi. E io ho aggiunto, si prende le responsabilità concrete e non fugge. L'amore non ti scava dentro e non ti fa venire voglia di morire. E stringersi la mano davanti a un film in pace e pregare insieme. L'amore non è Hollywood, è molto meglio, può sembrare meno avventuroso ed esaltante, eppure non c'è niente di meglio di due braccia sincere, fidate e sicure. Hollywood non esiste, come non esiste l'isola che non c'è. Esiste l'impegno reciproco, il buonsenso, la vita reale, da cui tutti a volte vogliamo scappare. E Peter Pan è esperto di fughe. Ma attenti a scappare troppo, che poi arriva la dissociazione. Ci si stacca dalla realtà, cioè non facciamo più funzionare l'adulto. Hollywood e l'isola che non c'è sono solo una farsa crudele, una presa per i fondelli. Una solenne falsità, aggiungo io, a cui crediamo... Se restiamo solo bambini feriti, la vita è meravigliosa. E io aggiungo, smettiamola di credere alle bugie, smettiamola di essere solo bambini e cominciamo a fare l'amore da adulti. Testo tratto da Vendicatevi Fiorendo di Flavia Dragani. Io vi ringrazio per esserci stati, Laura Nicoli ti aspettiamo a Pescara, <ride> vi aspetto tutti. Vi ringrazio tantissimo e spero che quello che abbiamo detto non abbia risvegliato solo, non abbia risvegliato, ecco, solo preoccupazione o rabbia, ma che vi sia arrivata davvero la l'idea concreta che si può rinascere da certe situazioni, mh? però bisogna fare un lavoro ragazzi, non è, non è gratis significa, non è senza sforzo, ok? Ehm, C'è uno sforzo, perché a volte siamo comodi pure lì dove stiamo male, mh? E invece quando stiamo soffrendo noi meritiamo il meglio, tutti meriti il meglio mh? e Devi essere il primo o la prima a crederci. Vi abbraccio, vi ringrazio per esserci stati e vi auguro... Alessandra Casolaro, io sempre voglio essere fidanzata con te. Alessia Di Stefano, vendicatevi Fiorendo, ve lo scrivo appena chiudo la live, ok? Vi abbraccio e grazie per esserci stati. Grazie anche a chi ha seguito da Instagram e buona serata a voi tutti.